da questo vento così leggero che mi porta alla tua presenza supererò ogni ostacolo, niente e nessuno mi fermerà. e lo Signore, quando io sarò con te sempre vivrò se il santo sei il re nessuno è pari a te arriverò davanti al tuo trono e ti adorerò con tutto il mio cuore asciugherai ogni mia lacrima con il tuo amore ed io troverò conforto tra le tue braccia Signore io non smetterò mai di lodare il tuo nome perché tu sei il santo, sei il re e nessuno è pari a te.